Ciao dalla redazione di informazione fiscale. Oggi parliamo del bonus trasporti. Il 27 marzo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dei Trasporti hanno fatto sapere che hanno finalmente firmato il decreto attuativo che sblocca la possibilità di accedere al contributo di 60 euro per l'acquisto degli abbonamenti. Ma è possibile presentare domanda? Purtroppo ancora no. Eh, bisogna attendere la registrazione del provvedimento alla Corte dei Conti e poi l'aggiornamento della piattaforma per presentare domanda. Noi sulle pagine di informazione fiscale e anche eh, sui nostri canali social continueremo a darvi aggiornamenti.